Eh, il tema del convegno era il signoraggio bancario. Ora, eh, molte persone anche che, erano, che, che sono intervenute al convegno non, ha, non sanno che cosa sia il signoraggio bancario, eh, molti credono che sia qualcosa di mitologico, invece è una realtà. Eh, cioè Il signoraggio bancario è sostanzialmente quel sistema che permette alle banche di pri private di togliere sovranità agli stati e di eh, praticamente eh, rendere schiavi i popoli, eh, basti pensare che in Italia il debito pubblico che noi dobbiamo andare a rimborsare a queste banche private è fondamentalmente costituito eh, nella sua maggior parte da interessi e non da, eh, dal capitale e basti pensare che alle banche private Uh, basta digitare un, un tasto perché oggi ormai si fa così per creare il denaro che quindi a costo zero viene praticamente messo in, uh, uh, in circolazione ma poi bisogna restituirlo e con uh, l'auto interessi ehm, il, uh, il massimo esperto e fondatore della teoria del signoraggio è Giacinto Auriti che ha anche rischiato di prendere un Nobel e che ha portato il tema del signoraggio già alla fine degli anni 90 davanti ai massimi eh, i rappresentanti del, della magistratura e, della, e, e, e livelli giudiziari, eh, in risposta eh, questi, questi giudici, questi tribunali hanno detto che era una materia che non era di loro competenza ma era una materia di competenza della politica, per quello che io sto facendo questo intervento anche se può sembrare un intervento che è al di fuori diciamo, di quella che è Uh, L'attività di, di un comune e quindi di, del nostro ente in realtà non è così perché uh, sappiamo tutti benissimo che i soldi, le risorse per poter far funzionare un comune sono, sono, un, sono un tema che riguarda tutti. Um, già il, il professor Auriti uh, aveva. Um, Aveva ideato il, il CIMEC, il CIMEC è una moneta eh, che viene, eh, ehm, che viene eh, erogata senza creare debito, quindi quando si crea il CIMEC si crea una moneta che può essere utilizzata per i servizi che può essere utilizzata per le necessità delle persone senza che queste persone si indebitano. Quindi potrebbero, potrebbero, si potrebbe da in, in poco tempo invertire la tendenza, ho quasi finito, Presidentessa, la tendenza per cui oggi, eh, oggi ogni giorno che nasce un bambino nasce con un debito sulle spalle di 30.000 euro, oggi con il sistema già che c'è basterebbe invertirlo, basterebbe togliere lo strapotere alle banche eh, alle banche private, i bambini potrebbero nascere addirittura con un credito, tranquillamente. Eh, questo chi, concludo dicendo che noi porteremo questo tema eh, sempre di più a livello locale e che introdurremo, sicuramente tenteremo di introdurre, studieremo come fare nel nostro programma elettorale e nel una moneta complementare che possa essere anche eh, una, un ausilio come quello che è il, il reddito di cittadinanza. Ho finito, grazie Presidentessa.